Dovremmo essere live, faccio un ultimo controllo allora. Ok, eccoci qua Ciao a tutti, io sono Mianu Tenaro dell'associazione Emilio Doc è qui con me anche la mia collega Cecilia Brugnoli e siamo qua per il quarto incontro del ciclo eh, Younger Lab Strumenti e Formazione, un progetto di coprogettazione tra l'associazione Emilio Doc, e Bologna, formazione in rete eh, di Piazza Grande APS. E questa attività fa parte appunto delle, delle varie attività messe in campo dall'informa Giovani del Comune di Bologna e oggi parleremo di, di start-up e innovazione Prima con Alessandro Sartorelli, Project Manager di H Farm Innovation, e poi con Laura Guerra, Head of Innovation di Pfizer. Passo la parola adesso a Alessandro e grazie. Ciao a tutti, grazie dell'introduzione. Io sono Alessandro Sartorelli appunto e lavoro in H Farm Innovation. Eh, vi condivido la presentazione che volevo farvi vedere. Un secondo. intanto colgo l'occasione per chi vedrà dopo questa, questo video che troverà tutto il ciclo dei nostri incontri direttamente su YouTube e che se ci sono domande possono essere fatte direttamente nei commenti del video della live ok, grazie mille ehm... Allora, partiamo con una breve introduzione di che cos'è cos H-Farm, per, per chi non, non la conosce. H-Farm eh, è una piattaforma di innovazione e la primissima cosa è che H sta per Human, quindi siamo una human factory, eh, sostanzialmente che ruota attorno a, alle persone. Ma che cos'è che è H-Farm? H-Farm nasce nel 2005 eh, con, con l'intenzione di eh, di, di ritornare eh, ai giovani eh, diciamo quello che è il, eh, il dare giving back da, dai suoi due fondatori che sono Maurizio Rossi e Riccardo Donadonna e, e ad oggi è appunto una piattaforma di innovazione che eh, mixa investimenti educazione e innovation eh, in un'unica in un grande famiglia ehm, Abbiamo, siamo cresciuti un passo alla volta, eh, nel senso che nasciamo come eh, venture incubator, quindi come investitore in startup. Eh, contestualmente a noi nasceva Y Combinator eh, in Silicon Valley, quindi sono stati pionieri di, di, questo, di questo ambito, e eh, facevamo tagli medi investimenti in startup che ad oggi appunto ricoprono la parte di... Di, di investment, abbiamo circa una quarantina di partecipate e, che, vengono, che vengono seguite passo dopo passo eh, abbiamo imparato molto in questi anni e piano piano nel 2015 ci siamo anche quotati in borsa quindi abbiamo, abbiamo, siamo presenti nel segmento AIM della Borsa di Milano e eh, diciamo abbiamo avviato una serie, di, una serie di programmi di accelerazione con il nome H-Camp nel quale avevamo appunto questo eh, questi programmi di accelerazione per investire direttamente nelle startup. dal 2015 in poi ci siamo concentrati eh, nella parte innovation quindi nella trasformazione digitale delle aziende e ne, nella parte education dove adesso eh, sostanzialmente ci stiamo concentrando con una scuola che, che è da, dall'asilo fino al master di secondo livello quindi copre tutte le età ehm, L'ultimo traguardo raggiunto è la costruzione di, di, di questo campus che, che potete vedere. È un campus che è composto sia da edifici scolastici e che, da, che da uno sport center. È nel, nel cuore della campagna veneta ed è a Catron, più precisamente, eh, tra Treviso e Venezia. E, appunto è composto da edifici scolastici e da, da questo, questo sport center dove all'interno ci sono palestre, ci sono campi da paddle, campi da tennis, ci sono i pump track per le BMX, eccetera. E all'interno di questa struttura appunto convive quello che vi stavo raccontando prima, cioè convivono studenti, imprese e giovani start-up. Ma più in particolare... Ehm, io mi occupo appunto di H Farm Innovation, che è una, diciamo, la, la parte che è di consulenza, anche se non ci piace definirci dei consulenti, eh, che appunto ci siamo definiti una Novel Call dove appunto convergono pensiero azione e creatività e processi. Ma di che cos'è che ci occupiamo? Ci occupiamo di molte cose e, e offriamo molti servizi alle aziende. E tra cui la parte di cultura, quindi il cambiamento culturale all'interno delle organizzazioni la parte di tecnologia, quindi lo sviluppo di piattaforme eh, la parte di business, quindi la parte di mh, creazione di nuovi modelli di business e di scouting, di start-up e di open innovation nella quale ci concentreremo più tardi e poi la parte di strategia e design che sono altri due ambiti esplorati Um, concentrandoci appunto nella parte di Open Innovation che è un po', po l'oggetto anche di, questo, di questa conversazione eh, che, che poi approfondiremo ulteriormente assieme, assieme a Pfizer eh, partiamo da che cos'è Open Innovation quindi eh, è la combinazione di eh, processi interni e esterni eh, che, che fanno leva su nuove tecnologie e nuovi modelli di business per appunto cre creare valore eh, ma quali sono gli outcome eh, che un'azienda può eh, diciamo, ricercare in un progetto di open innovation eh, ce, ce ne sono ne abbiamo, ne abbiamo analizzati e possono essere, possono essere questi quattro quindi la, il primo è il eh, diciamo, avere uno sguardo verso il mercato e quindi sapere che cosa, che cosa fa il mercato e come si sta muovendo. Il secondo potrebbe essere eh, la cultura e il talent recruiting, quindi attrarre nuovi talenti, conoscere nuovi talenti e portare quel mindset all'interno della propria organizzazione. La, seconda potrebbe essere, la, la terza potrebbe essere la parte di business development, quindi nuovi lead di business da coinvolgere, da offrire ai propri clienti. E la quarta, investimenti ed M&A, quindi se incontro nel, nella strada una startup o un'azienda che, che può fare al caso nostro, può essere anche acquistata eventualmente e, e integrata al, al 100%. Ma quali sono il, il, eh, le chiavi del successo dell'open innovation? Sono eh, quindi condividere, avere degli obiettivi condivisi, quindi definire le challenge, eh, definire le persone che fanno parte del processo e quindi un team all'interno eh, che poi vedremo eh, all'interno del, del, del processo per, per appunto eh, creare sinergie e collaborazione eh, e una visione comune eh, tra, tra, tra, tra le persone. Avere un'organizzazione committata, quindi avere una un C-level eh, che, che è commentato e conosce il, il percorso che, che, stiamo, che stiamo facendo e i leader sostanzialmente del, del, eh, del, de, delle linee che vengono, che vengono coinvolti e che sono, che sono parte attiva um, avere un processo strutturato, quindi avere metodi processi, ruoli, responsabilità pianificare roadmap, avere un budget definito uh, avere eh, degli, dei, dei misura, dei, degli outcome che sono misurabili quindi avere dei me, delle metriche da misurare eh, lavorare per sprint eh, definire quelli che possono essere degli obiettivi misurabili e, eh, e condivisibili soprattutto avere una visione di lungo periodo il programma di open innovation fino a se stesso è, mh, non, è, non porta a, a ottimi risultati magari la prima volta che si fa un progetto di open innovation anzi si si tende a sbagliare molte volte e, e quindi, e quindi è il, diciamo, il fatto di poter riprovarci eh, rende anche un'azienda consapevole del fatto che può, eh, che può migliorare e, può, e, e conosce anche il modo di relazionarsi ad esempio con start-up o con società un po' più piccoline e appunto eh, all, alla lunga, nella visione di lungo termine, porta del, del valore. Ma parlando un po' più nel dettaglio di start-up, eh? appunto una start-up è un'organizzazione che è alla ricerca di un business model ripetibile e scalabile. Questa è una delle definizioni che si possono trovare in letteratura. Ma che cos'è un business model? Un business model è il, mode il modo in cui un'azienda crea, esprime e raccoglie, e raccoglie valore. Quindi in parole povere, eh, come, come si fanno i soldi? Eh, alcuni business model ad esempio facebook ha un business model free quindi noi non paghiamo per utilizzare facebook anche se il business model di facebook è derivante da, da, dalla pubblicità un business model di spotify ad esempio è freemium, lo posso utilizzare in maniera free però posso pagare la subscription e avere il, eh, il diciamo l'usufruire del, del servizio a pagamento con, con dei servizi uh, maggiori oppure Blue Apron e quindi una subscription, qui ti arrivano delle box a casa mensilmente eh, che puoi appunto usufruirne. Ma qual è l'obiettivo del business model nelle fasi di crescita? È verificare il funzionamento dei KPI, quindi profitti, revenue, utenti, eccetera. E questo lo si fa facendo un business model canvas, che è la primissima cosa che viene fatta dalle, dalle start-up. Il business model canvas è questo template che, che, che potete vedere e che è un, eh, parte diciamo, dall'elemento centrale di value proposition, quindi dal perché, dalla proposta di valore della, della startup. E poi si declina rispetto a quelli che sono i, i clienti target e i partner target e quelle che sono poi i canali per raggiungere questi, questi clienti e questi partner e poi non per ultimo la struttura di costi e come faccio eh, ricavi, quindi quali sono le mie fonti di ricavo. Il business model, bisogna sempre ricordarlo, che viene ogni tanto confuso, anzi molto spesso, dal business plan. Il business plan è un documento detto... Eh, eh, in poche parole quello che gli investitori richiedono di solito ma che nessuno può legge, cioè un documento con dei numeri all'interno dove eh, ci, sono, ci sono una serie di assunzioni che vengono fatte eh, e che determinano poi i KPI per la crescita eh, ma è anche vero che una startup alla fine è un'azienda giovane e quindi all'inizio del, del proprio percorso eh, le startup sono piccole e inizialmente vengono finanziate da da, da un team di persone, quindi eh, da, da family and friends, quindi di solito, eh, nelle primissime fasi, e offrono un servizio che non è presente all'interno del mercato oppure è presente in quantità minore, quindi eh, vi è una reale opportunità. Ma il ciclo di vita delle start-up, eh, andando un po' più nel nel dettaglio, eh, può essere rappresentato da, da questa fase, quindi vedete che la primissima è la parte di ideazione, dove c'è ambizione, dove c'è l'idea, dove ci sono eh, diciamo, poche competenze, perché magari sono un team poco distribuito, non è, non è, non è effettivamente così distribuito, e passa poi alla fase di, di, di concetto, quindi... Eh, la fase dove eh, una, una, si inizia a intravedere una, una mission, una vision, un, vengono definite quelle, le milestone, quindi gli obiettivi da raggiungere, eh, si inizia a creare un nucleo eh, di, di co-founder, quindi un team, e ci sono però sempre delle competenze abbastanza basiche nel, nel, nel mercato. E poi eh, si passa alla parte del committing, quindi ok, lo facciamo. Eh, iniziamo a condividerci i valori. Abbiamo un primo prodotto, che poi adesso vediamo nel dettaglio, e l'azienda inizia a essere fondata e c'è un piano di sviluppo. Il primo prodotto è l'MVP, è quello che viene definito Minimal Valuable Product. E questo è un prodotto che viene, viene nel business design, viene definito eh, come, come eh, prodotto eseguito con il minimo sforzo nel minor tempo, e giusto per testare se la nostra idea, la nostra ipotesi iniziale è vera e, ed, è, ed è appunto verificata e quindi passo alla parte di validazione, faccio il test e inizio a eh, definire, il, faccio l'iterazione appunto con, con i miei presunti utenti, quindi dimostro la, la validità di quello che è il mio pensiero e magari vado a Effettivamente a fare questo test nel, nel mercato e quindi eh, attraggo le prime risorse e soprattutto i primi KPI. Scalo, quindi cresco, eh, e qui a questo punto, eh, diciamo. C'è ci sono due binari, c'è cioè quello che è, si ricercano i fondi per scalare, per continuare a crescere, quindi c'è quello che ho pensato, effettivamente abbiamo pensato è vero e quindi iniziamo a crescere, inizio a misurare i risultati e il, la qualità del prodotto poi migliora e il team cresce. E poi c'è la fase di stabilizzazione, cioè dove i risultati di crescita sono positivi e da qui, diciamo, se volete, si esce dallo status di start-up e si entra più in uno status di azienda normale. E questo però, in realtà, è un po' un sogno, cioè è un po' utopico poterlo raggiungere in un, in, un unico, in un unico ciclo. Perché la verità, in realtà, è un'altra. È un'altra perché. Ehm, ci sono due possibilità, o nella fase di committing effettivamente non si riesce a trovare la giusta alchimia tra il team e tra i founders e quindi eh, diciamo si torna indietro a quella che è la parte di, di ideazione oppure dopo aver fatto la parte di validation eh, effettivamente mi rendo conto che i KPI sono scarsi eh, e che non, non è, mh, diciamo, quello che ho pensato effettivamente non è, non è appropriato per il mercato. Se si ignorano queste, queste cose, questi messaggi, appunto alla fase di scaling si fallisce, quindi non si, non si va oltre. Ecco, quindi quello che anche il concetto di pivot, eh, quello di, di riadattarsi rispetto alle situazioni di mercato, è eh, per le start-up un, un approccio, eh, diciamo, eh, veramente molto, molto, che viene utilizzato molto spesso e quindi dalla parte di validation si ritorna alla parte di eh, concepting. Ma quali sono i criteri di valutazione eh, di una startup? Perché poi noi come, come H-Pharm ci troviamo a, a, a valutare diverse migliaia di startup tutto, tutto l'anno per i diversi programmi di, di open innovation che, che, che facciamo, e quindi diciamo, abbiamo, abbiamo istituito quello che è un po' il, diciamo, il criteri di valutazione base con il quale valutiamo una startup quindi la primissima cosa è il, è il team quindi il, il team è un è, diciamo, elemento essenziale perché molte volte, soprattutto in fase di, appunto, di crescita di, di, di definizione del concetto eh, il team è il composto delle persone quindi eh, sono le persone che determinano le capacità di crescita o meno di, di una di, di una startup e il, diciamo, il, il commitment da parte di tutti, quindi, è il, il, il, diciamo, la, chiave, la chiave principale, oltre che le competenze. Avere una soluzione che è effettivamente valida per il mercato con una value proposition forte e decisa, quindi, avere una, una, una tecnologia alla base e avere una, una soluzione che approfitta con, con il mercato avere il mercato di riferimento che, eh, diciamo, è pronto ad accettare quella che è la nostra, la vostra offerta, quindi eh, avere un mercato dove, dove c'è possibilità di crescita, dove c'è spazio e dove, dove appunto si può, si, può, si può crescere e dove c'è la possibilità di, di, di infilarsi e poi l'execution, eh, diciamo, è le, le, il, la messa a terra del progetto e quindi avere metriche avere KPI avere clienti e partner misurabili e avere una, una funding history quindi un, um, un funding, una storia del, dei capitali raccolti e degli investitori forti alle spalle ok grazie mille e spero di essere stato sufficientemente chiaro quindi se ci fossero delle domande non mi ricordo se sono all'inizio o alla fine però sono, sono qua. Grazie mille Alessandro, si sì, è stato veramente interessante il tuo intervento e sicuramente poi ci ritorneremo. Adesso passiamo la parola a Laura Guerra, ed of Innovation di Pfizer. Mi, mi... Grazie, non riuscivo a togliere il muto. Eh, buonasera a tutti, sì, Laura Guerra, sono appunto la responsabile dell'innovazione del multichannel marketing in Pfizer. Pfizer è un'azienda leader tra le biofarmaceutiche eh, al mondo e sicuramente molto impegnata sia in quello che è la ricerca, lo sviluppo, la produzione, ma anche la distribuzione dei farmaci e non solo anche dei vaccini. Eh, il nostro obiettivo è quello ovviamente di mh, offrire sempre anche in modo molto innovativo quindi anche con nuove tecnologie eh, farmaceutiche eh, farmaci che possano andare a curare soprattutto le malattie che oggi non hanno una cura quindi c'è una grande attenzione grandi investimenti lo scorso anno sono stati investiti più di 9 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo eh, proprio per questa ricerca dell'innovazione ovviamente la nostra mission è quella proprio di, mh, di fornire farmaci per la salute ovviamente dall'altro lato però vogliamo sempre più diventare un'azienda innovativa e man, innovativa anche come si suol dire beyond the pill cioè al di là di quello che è solo il farmaco e quindi la nostra attenzione va sempre più verso diciamo un concetto di eh, eh, attenzione al paziente attenzione ai bisogni anche della classe medica non so se Possiamo vedere le slide che mi aiutano in questo percorso. E, soprattutto, ecco, quello che oggi volevo, insomma, anche grazie ad Alessandro abbiamo avuto questa eh, storia in comune in termini di eh, avviarci verso quella che è un programma di innovazione, di open innovation. E, vediamo nella prossima appunto il, il motivo per il quale eh, noi volevamo accelerare e, nella prossima slide Vediamo che eh, abbiamo la necessità di avere un supporto dall'esterno, ecco l'Open Innovation. Eh, io, però, non vedo la prossima slide, Cecilia, non so. Sì, no, noi se le vuoi... vediamo. Quindi se, se vuoi che andiamo avanti, andiamo avanti pure noi, se cioè, ci vai avanti sì. tu, ok. Eh, ah, ecco, vabbè, niente, è saltata una. Allora, vabbè, comunque ehm, il discorso è questo, che eh, c'è la necessità eh, per un'azienda molto grande che eh, soprattutto... Tutto nel farmaceutico abbiamo tantissime limitazioni eh, perché la nostra mission come dicevo prima è eh, offrire farmaci eh, nasce quindi il bisogno di riguardare anche verso l'esterno e quindi ecco è arrivato il discorso della open innovation e in, in azienda abbiamo deciso di creare un team una agile team quindi sono eh, tutti i colleghi che eh, poi guidati diciamo dal mio team dell'innovazione, eh, cross funzionali, quindi con funzioni diverse e che eh, sono capaci ovviamente di coprire un po' tutte le aree terapeutiche e insieme a loro che sono, devono avere anche delle caratteristiche, sono stati scelti apposta perché sono comunque degli sperimentatori, dei pionieri e soprattutto anche con la voglia di diventare poi diciamo un po' degli evangelisti dell'innovazione e quindi abbiamo deciso però che non bastavamo e che quindi avevamo bisogno del supporto di chi ne sapeva più di noi e proprio per intraprendere questo percorso e quindi ci siamo eh, rivolti a h Farm eh, mettendo in evidenza anche proprio quelli che erano i nostri bisogni che poi sono i bisogni dei nostri pazienti, dei de, de medici, della classe medica in un ambiente più di digital health. Eh, quindi se andiamo alla prossima eh, vediamo un po' come ci siamo eh, mossi. Io purtroppo non riesco a vedere le slide via, non, non capisco perché. Siamo, siamo la nostra esperienza. adesso Mi tolgo l'audio così almeno posso dialogare. L'immagine che stiamo proiettando è quella della nostra esperienza. Sì, ora la vedo. Ok, grazie. Eh, quindi, eh, che cosa abbiamo fatto? Allora, prima di tutto noi abbiamo nel nostro purpose eh, l'obiettivo, qual è? Breakthroughs that change the patient lives. E quindi attraverso, diciamo, eh, non solo, come dicevo prima, farmaci, ma anche, eh, diciamo, nuove tecnologie, nuove soluzioni, aiutare eh, ad avere un impatto sempre più positivo nella gestione della, della eh, malattia dei, dei nostri pazienti, ma soprattutto della cura. E quindi eh, internamente abbiamo lavorato per identificare eh, questi bisogni, poi li abbiamo eh, condivisi con H-Farm eh, soprattutto, ma abbiamo avuto anche l'opportunità di lavorare anche con altri acceleratori, incubatori di piccole aziende, di start-up. Abbiamo anche un tessuto ovviamente, essendo una multinazionale, nazionale che parte dagli Stati Uniti e arriva ovviamente per noi nel nostro, nella nostra region quindi soprattutto in Europa ehm, anche la possibilità di avere altri strumenti a partire dal networking di questo elkerab che ce ne sono sparsi appunto per tutto il mondo di, di Pfizer ovviamente e mh, anche degli strumenti ne cito alcuni per esempio switch pitch che è un database nel quale eh, c'è proprio una sessione che è dedicata alla nostra azienda e quindi possiamo non solo identificare... E... I, eh, diciamo le, le start up in base a quelle che sono le soluzioni di cui necessitiamo eh, ma abbiamo anche commenti quindi sappiamo se il collega di un'altra nazione è già in contatto o ha avuto esperienza con quella start up quindi in questo modo viene rafforzato queste attività eh, di networking poi esistono altri strumenti che quindi non so se fra di voi c'è un interesse e bene esserci quindi Crunchbase, eh, piuttosto che nel passato usavamo start grid tutti i database nei quali si mettono in evidenza un po' tutte poi magari Alessandro tu sai descriverli meglio di me ma comunque ci sono eh, tutte quelle le caratteristiche che poi chi un investitore vuole andare a vedere e nel nostro caso eh, chiedevamo appunto a H Farm di darci tutte quelle che erano le informazioni eh, riguardo la startup in termini di solidità quindi quello che appunto prima veniva descritto proprio da Alessandro ehm, Suggerisco anche questo venture app, è un portale in realtà, nel quale eh, praticamente si hanno tutte le eh, informazioni riguardo a come creare una start up, ma anche eh, si entra nel mondo del venture capital, quindi eh, si possono avere anche qui, eh, i nominativi fra l'altro sono divisi per regioni, e, e si possano avere tutte le informazioni eh, riguardo agli investitori. Quindi questo è i centri di ricerca, gli acceleratori, gli incubatori e via dicendo. Eh, noi eh, poi dopo si passa una volta identituzione un certo numero di startup, si arriva allo screening e poi eh, finalmente ci si augura anche alla collaborazione. Collaborazione è un discorso vago, nel senso che eh, ci sono tanti tipi di collaborazione. Noi, per esempio, abbiamo iniziato eh, chiedendo, eh, soprattutto nello scouting delle start-up che è stato fatto da, mh, che fu fatta allora de, nella nostra prima esperienza da Itcharm, da eh, trovare delle soluzioni. Che fossero già, diciamo, realizzate. Quindi ci rivolgevamo a delle start-up mature che avessero anche magari, visto che entriamo nel mondo della salute, anche delle certificazioni, quindi per esempio un digital device con una certificazione CE, piuttosto che con delle documentazioni, delle pubblicazioni, ovviamente sulla validazione dello strumento stesso. Eh, quindi questo era un po' il nostro obiettivo, ma eh, ci sono delle realtà e quindi posso fare degli esempi anche dei colleghi di altri paesi che eh, invece hanno iniziato per esempio la Germania è stata quella che è stata più eh, diciamo la, la prima fra, in Europa a creare diciamo un, un healthcare hub molto consistente loro per esempio hanno eh, ospitato una start up eh, fra l'altro danese quindi un altro paese eh, nei loro uffici e hanno iniziato a co-creare partendo già dall'idea della start up a co-creare la soluzione quindi c'era in contemporanea act la co-creazione ma anche il, la mentorship c'era anche questo supporto per far comprendere sempre più alla start up che cosa vuol dire il mondo eh, della salute quindi eh, con tutte quelle che sono ovviamente anche le regole quindi mh, ci sono anche delle attività che hanno fatto eh, unicamente di mentoring i nostri colleghi in altri paesi e, e poi anche i contest per esempio quindi si creano degli eventi dove si mette in palio una somma, diciamo, un award, un premio in denaro per aiutare e favorire eh, diciamo, la start-up nel poter poi evolvere e creare, quindi avere fondi per realizzare eh, la loro soluzione. Eh, Addirittura la, la Germania, ormai l'ho presa come esempio, eh, a, a un certo punto ha deciso di creare proprio un, mentre noi siamo un agile team, quindi facciamo anche altro eh, nei nostri ruoli, eh, invece loro hanno persone squisitamente dedicate e hanno incluso anche gli stabilimenti, perché quindi sono andati oltre il supporto ovviamente a trovare soluzioni per i pazienti, ma anche cercare di agevolare certi processi che avvengano all'interno degli stabilimenti sempre più innovativi, quindi sempre più innovazione per migliorare la qualità, per avere, diciamo, eh, anche eh, delle soluzioni che magari in un altro momento creano delle difficoltà nelle linee produttive. Eh, questo che cosa ci ha permesso, cioè questa esperienza che abbiamo fatto ci ha permesso di guardare un po' più fuori dal, dalla nostra realtà Pfizer ma anche dal mondo farmaceutico e quindi abbiamo iniziato a confrontarci con altri innovatori di altre, eh, di altre industrie, di altre realtà, di realtà più consumer e, e questo è stato veramente eh, un qualcosa di importante perché bisogna sempre avere il confronto e cercare anche di avere ispirazione eh, dalle esperienze di degli altri. E quindi abbiamo iniziato anche ad essere anche attori, abbiamo partecipato agli eventi TEDx piuttosto che eh, Wired, insomma ci sono state tante attività, sono stata anche invitata nella giuria per eh, partecipare alle selezioni delle start up, nei contest e tutto questo ci ha sempre più, diciamo, aperto anche la mente e, e avere delle visioni sempre più ampie. Infatti, una cosa che voglio dire a beneficio sia delle start-up nella collaborazione che anche delle corporate è proprio questo scambio di esperienze se la, come dicevo eh, la corporate può essere un mentore sulla specificità di quel mercato eh, per la start-up dall'altro lato eh, c'è questa eh, le idee fresche, il cosiddetto startup thinking, eh, un modo di pensare molto più fresco, ovviamente innovativo. Eh, ma anche il, per esempio la comunicazione che questi giovani, perché sono soprattutto eh, giovani eh, imprenditori, eh, danno: è che magari si parte con un'idea e poi non ci si ferma lì. Perché nel momento in cui entra nel mercato si può arricchire di altre caratteristiche. Quindi questa idea che diventa sempre più più aderente a quelli che sono i bisogni. Quindi anche questa è una cosa molto bella, cioè tante volte ci rendiamo conto che facciamo una cosa e poi la mettiamo da parte. Invece è il creare sul creare che è anche molto bello. E un'altra cosa abbiamo imparato da loro è anche la gestione del fallimento. Quando tendenzialmente, anche un po' per cultura nostra italiana, quando si fallisce è sempre diciamo un momento down, invece con loro abbiamo imparato che ok, dove ho sbagliato, impariamo da quello che ho sbagliato e ricominciamo per trovare la soluzione, che poi fra l'altro Alessandro ce l'ha illustrato no, nel percorso della start up. Quindi insomma diciamo che noi, per noi è stata una, uh, una grande evoluzione, anche permettetemi, culturale. Andiamo nella prossima. E qui ecco, ho proprio un esempio concreto che è stata appunto l'esperienza con H-Pharm. Eh, insieme abbiamo identificato all'interno dell'azienda con la loro facilitazione quelle che potevano essere delle challenges, delle, delle sfide, ma che erano appunto dei bisogni e sicuramente per i nostri pazienti è importantissimo avere il prima possibile una diagnosi eh, precoce e quindi ci siamo focalizzati fra le varie, vi faccio l'esempio di questa eh, proprio su, sulla diagnosi precoce e lo screening di una patologia. Eh, dopo un brief costruito da, appunto da HPARM abbiamo avuto l'opportunità insomma attraverso loro di identificare 165 eh, start-up eh, europee anche una insomma alcune di Israele e su queste poi HPARM ha fatto una selezione. Da questa selezione eh, abbiamo iniziato a partecipare anche noi come Elker Hub e siamo arrivati alla fine a sei e queste sei abbiamo creato un evento in azienda eh, con una giuria composta sia da eh, persone interne ma anche esterni esperti ovviamente nel campo sanitario e, mh, e insieme a loro abbiamo eh, dice, deciso insomma quali erano le vincitrici. Eh, una di queste è FibriCheck. Chi è FibriCheck? È una startup eh, belga che eh, ci ha presentato un modello che poi al di là della soluzione che abbiamo scelto, ma il modello non è stato quello che poi abbiamo implementato in Italia. Quindi anche questo è bello, no? Cioè loro l'hanno usato in Belgio, eh, attraverso un QR code su un giornale eh, si poteva scaricare un'app e attraverso la eh, fotocamera del, mh, del, dello smartphone, mettendo un dito come sto facendo io ora, si riusciva ad ottenere diciamo, il ritmo cardiaco attraverso una tecnologia particolare e quindi da questo si potevano identificare se c'erano delle aritmie e nel nostro caso specifico se c'era una fibrillazione. E in questo modo poi il messaggio arriva eh, al, mh, al medico il quale eh, eventualmente decide se c'è una fibrillazione di approfondire per fare una diagnosi perché questo ovviamente è solo uno screening. In Belgio questo è stato fatto su un'ampia popolazione, eh, da noi invece è stato eh, direttamente portato alla classe medica che l'ha utilizzato per, eh, su soggetti eh, che potevano essere a rischio per verificare poi in effetti eh, la diagnosi. E quindi questo è stato di grande aiuto perché il monitoraggio viene fatto tranquillamente eh, fuori dalla struttura ospedaliera e, e comunque è stato anche utilizzato pensate durante la pandemia questo per far capire anche la flessibilità di certe soluzioni per monitorare alcuni pazienti che non potevano recarsi in ospedale perché erano stati eh, operati e quindi dovevano essere controllati e che è stato uno strumento idoneo in quel momento quindi questo diciamo è un po' O, eh, il percorso e la flessibilità che può avere oggi una soluzione tecnologica andiamo avanti Ecco, eh, qui che cosa vi dico? Vi dico che però non esistono solo le start-up in termini di innovazione, anche se noi ovviamente abbiamo e continuiamo a eh, identificare e a cercare start-up sempre per quello che eh, è la soluzione che può venire offerta, ma anche proprio per il piacere di lavorare insieme. E quindi noi ci siamo anche rivolti, diciamo, verso dei mercati ben diversi da quello farmaceutico, per esempio eh, con la proximity marketing eh, abbiamo visto le esperienze che venivano fatte nel, nei supermercati. In che cosa consiste? Allora, praticamente serve un beacon, che è un cellulare, uno smartphone, nel quale eh, smartphone deve esserci un'app, ovviamente collegata, e poi anche eh, il bluetooth, tutto acceso. Quando passi insomma, nel supermercato di fronte a uno scaffale ti parte una notifica e ti dice che c'è un'offerta, eh, un uno sconto su certi prodotti, quindi sei attirato, guardi, ma sì, prendo questo. Questa tecnologia noi l'abbiamo prima provata in azienda, volevamo vedere che come realmente funzionava, se era, una, se era troppo invasiva, cioè volevamo un po' provarla su di noi, quindi entrando in ufficio eh, ricevevamo un buongiorno eh, dopodiché venivano anche date mh, delle informazioni, se per esempio c'era il medico in quella giornata, quali erano gli orari, insomma, ecco, cose un po', insomma, se c'era un evento, qualche cosa di particolare. E addirittura l'abbiamo messo anche dove ci sono i nostri break, i nostri coffee break, quindi la macchinetta del caffè e, e lì la notifica erano delle... Delle domande eh, sulla nostra azienda, sulla storia, sui nostri prodotti e via dicendo per eh, incuriosire anche i colleghi. Una volta che abbiamo visto che in effetti funzionava e, e poteva essere utilizzato anche per scopi diciamo. Eh, per più importanti, ehm, l'abbiamo diciamo, ehm, implementato in alcuni ospedali dove prima di tutto c'era una grande complessità, parlo di policlinici, per cui grande complessità a raggiungere eh, l'ambulatorio al quale il paziente doveva rivolgersi e quindi eh, c'era questa difficoltà a trovarlo in quale edificio, in quale posto e quindi c'era anche un supporto diciamo eh, logistico per poter raggiungere eh, l'ambulatorio ma la cosa più interessante è che in, nella sala d'attesa attraverso il beacon eh, i pazienti ricevevano delle informazioni per essere preparati alla visita quindi con una serie di informazioni, domande cose che potevano poi rivolgere al medico e via dicendo e all'uscita eh, ricevevano anche qui sempre delle informazioni piuttosto che eh, fissare un appuntamento per la visita di follow up. Quindi questo è qualcosa che infatti si chiama visita facile che è stato utilizzato prendendo appunto spunto da altri mercati. Così un'altra che sicuramente tutti conoscete è la realtà aumentata. La realtà aumentata noi la stiamo utilizzando per ehm, alcuni prodotti che hanno uno in particolare che bisogna saperlo ben preparare e poi anche somministrare. C'è scritto tutto nel foglietto illustrativo però un conto è leggere un foglietto illustrativo insomma, scritto anche piccolino eccetera è un conto eh, inquadrare con un'app la scatola attraverso la fotocamera e veder comparire una virtual nurse una infermiera virtuale che eh, ti dà tutte le informazioni che ti segue passo passo eh, in un, con un linguaggio anche più, più semplice del foglietto illustrativo e che quindi ti aiuta a comporre bene il prodotto nonché anche a somministrarlo. Un'altra esperienza è questa di eh, col voice marketing. Ormai la voce la stiamo utilizzando sempre di più. Mm. Ora digitiamo sempre meno e parliamo sempre di più e ascoltiamo sempre di più. Per cui il, tutti i device che forniscono uh, la, un assistente eh, diciamo, vocale se, entrano sempre più nelle nostre case. E volevamo approfittare di questo per aiutare là dove serve eh, con dei servizi di supporto eh, i nostri pazienti e quindi parlo di Alexa, eh, di questo progetto di più che va nel campo sia dell'oncologia che delle malattie rare e quindi attraverso dei podcast, attraverso tutta una serie di informazioni, questi pazienti possono diciamo comodamente a casa loro avere e ricevere 24 ore su 24 eh, determinate informazioni in base alle eh, domande che vengono fatte e all'offerta che viene fatta Appunto, dal, eh, dal paziente, insomma, eh, nella richiesta che può essere soprattutto di, eh, del percorso di cura del paziente. Quindi questo è un altro esempio, poi abbiamo eh, tante app, mh, come esempio vi do queste che sono dell'edu perché è sempre più difficile coinvolgere eh, sia bimbi piccoli che eh, adolescenti che devono avere una malattia cronica eh, purtroppo e quindi per, potergli, per poter far sì che loro comprendano al meglio la loro malattia, ma che anche ci possa essere una condivisione, una semplificazione eh, con i loro amici, abbiamo ecco, con eh, delle eh, agenzie dedicate creato eh, questi queste edugame, queste app, questi giochi. E un ultimo esempio è questo, eh, prendendo spunto proprio dai colleghi della Germania, abbiamo detto ma perché limitare l'innovazione eh, al nostro ambito cerchiamo di parlare in Italia abbiamo eh, due stabilimenti e quindi ci siamo confrontati anche con i colleghi degli stabilimenti e anche loro hanno tanti bisogni eh, di innovazione un esempio è quello delle eh, delle stampanti 3D perché loro avevano il, il problema di creare pezzi di ricambio, cioè il pezzo di ricambio quindi interrompi la linea produttiva, eh, crea dei ritardi e quindi questo ovviamente sarebbe un problema da ovviare o, di, o almeno ridurre i tempi quindi se uno riuscisse a fare eh, attraverso una stampante 3D momentaneamente finché non arriva il pezzo di ricambio, quel pezzo eh, sicuramente eh, ne risulterebbe un grandissimo vantaggio e in quel caso noi ci siamo rivolti abbiamo fatto solo da facilitatori ci siamo rivolti a The Fab Lab che non so se li conoscete ma visto che siamo in un ambito di Emilia Romagna eh, anche se loro stanno a Milano ma sono quelli che producono con le stampanti 3D, gli Umarell, che quindi non so se ho pronunciato bene, però ecco, eh, è una, una figura che diciamo in quella di Bologna eh, è ben nota. Quindi questi sono degli esempi insomma, quello che, che voglio dire è che eh, non è facile ovviamente eh, fare un cambio culturale in un'azienda eh, diciamo grande, composta da tantissime persone, ma sicuramente è uno sforzo che merita perché poi ci sono grandi riconoscimenti e riconoscimenti conoscimenti maggiori noi l'abbiamo avuti sempre dai nostri eh, diciamo eh, medici e pazienti e quindi questo è qualcosa che ci ha sempre dato la voglia, anche se non sempre è tutto facile, di, eh, di andare avanti su questi progetti. Sì, chiudo con questa slide che poi per me è una fotografia proprio che ritrae un momento dei de pitch che sono stati fatti dalle start up nella nostra azienda eh, dove appunto ci siamo presentati a tutti come Pfizer e Alcarab e anche se non si riconosce perché aveva capelli lunghi ma sulla sinistra dello schermo compare anche Alessandro che è, è stato di grande aiuto e supporto insieme a Silvia per questa manifestazione. Spero che sia stato tutto chiaro. Grazie mille Laura, grazie. Eh, sì, magari iniziamo a fare anche un po' di, di confronto no, sulle cose che avete detto. A me ad esempio mi è venuta in mente una domanda eh, sulle start-up, no, adesso pensando magari a dei giovani che vogliono costituirla e quindi magari sono in una fase super iniziale no, di, di, per iniziare a fare una start-up e chi magari è a un punto già un po' più più evoluto e si propone ad esempio a un'azienda come Pfizer o altre aziende per poter fare delle collaborazioni. Quali sono magari i consigli che dareste in queste due situazioni a dei giovani che magari vogliono poter lavorare, anche se sono magari ambiti diversi, situazioni diverse, però che tipo di consigli dareste insomma? Sì, ehm, allora come, come consiglio per, per la prima ipotesi, se fossero delle, delle start-up costituite, è quello di parlarne, parlarne e, e trovare delle persone che credono nel progetto assieme, assieme a voi. Quindi eh, fatto, fatto questo, eh, determinare quello che è un po' il percorso che si vuole, che si vuole intraprendere e iniziare a testarlo. Il, il test, la fase di test è veramente molto molto importante e viene prima di magari andare a raccogliere eh, denaro o magari avere la presunzione di voler avere il, la verità in tasca. Quindi eh, avere la possibilità di testare, e di sbagliare e poi di, di continuare a intraprendere, però il, il, il tema principale quando si inizia un'avventura è quello di trovare dei buoni compagni di strada. E, mentre invece per se, se fossero realtà ben eh, più definite eh, eh, entrare in contatto ci sono vari modi per poter entrare in contatto con, con le aziende ce ne sono, ce ne sono alcune che, che sono tra le più diffuse che sono appunto le call for startup up eh, su questo diciamo ci sono, ci sono svariate opportunità che, che, che, che possono essere apprese soprattutto nel mondo Healthcare che, che è uno dei, dei mondi che si sta muovendo in assoluto di più rispetto, rispetto ad altri in questo, in, in questo momento, e, e quindi e di crederci in realtà, perché poi eh, ci, sono, ci sono diversi programmi eh, che diciamo mi è, mi è capitato di, di indagare eh, non troppo tempo fa riguardo le call for startup. Eh, e, diciamo, magari perché alcune non sono fatte proprio bene, bene, bene o magari non c'è un elevato commitment da parte dell'azienda alcune, alcune aziende magari rinunciano ad applicare eh, perché dicono magari è solamente una perdita di tempo, vogliono fare solamente show off di quanto sono bravi a fare innovazione e poi dopo non, non, non, non, non cozziamo, non completiamo. Eh, in realtà è comunque sempre un'opportunità di business e come abbiamo visto in questo caso ad esempio c'è stato un approccio super pragmatico e anzi eh, diciamo, Pfizer è quello che andava a ricercare e che ha trovato e che abbiamo definito assieme in un percorso che è durato diversi mesi, ma che poi diciamo, ha portato a un risultato concreto. E quindi questo è, un ambito, questo è un, un, sicuramente un valore un valore, un valore plus, un valore positivo di, di, dei programmi di innovazione, ed è quello che bisogna cogliere. Ma allora per quanto mi riguarda quello che posso consigliare ovviamente io parlo di un, un po' in generale no? ehm, nel farmaceutico però insomma nelle aziende farmaceutiche avere sempre il coraggio di inviare un curriculum molto spesso ovviamente si fanno delle selezioni attraverso LinkedIn ma sempre più Diciamo anche, eh, anche nella mia esperienza, nel mio team, essendo appunto di innovazione e di eh, marketing digitale, eh, l'età media dei miei colleghi è, è molto bassa, quindi siamo su, tra i 25 e i 30 anni, insomma, quindi al di là, insomma, eh, che io purtroppo eh, alzo la media, però insomma al di là di questo, eh, diciamo che ci sono grandi possibilità di entrare, per esempio anche con uno stage, eh, gli stage durano sei mesi e sei mesi sono sufficienti anche per eh, il giovane collega capire che qual è quello che vuol fare. Quindi si può iniziare anche da una parte per poi vedere eventualmente anche delle opportunità nell'azienda stessa si spera sempre perché ovviamente è per lui una scelta iniziale ma anche per l'azienda che invece questo tempo nella formazione di un eh, giovane eh, appena entrato nel mondo diciamo del lavoro e, e quindi si cerca proprio di fare in modo che ci sia poi anche la collocazione giusta eh, nel mio team sono passati diversi stagisti e diciamo che poi eh, alcuni sono rimasti e altri invece sono rimasti in azienda nel senso che poi sono andati magari ecco mh, perché poi c'è la bellezza anche del. Eh, la formazione dell'educazione diversa da ingegneri a laureati in economia e commercio io sono una farmacista quindi insomma c'è un po' di tutto ma eh, la cosa bella è che poi questi giovani eh, hanno l'opportunità per esempio di andare anche in altre affiliate Insomma, quindi eh, questo è sicuramente qualcosa che consiglio di avere coraggio che non c'è non nulla di male a iniziare con uno stage eh, si impara sempre tanto mi farebbe piacere far parlare i miei stagisti e, e, e poi poi ci possono essere delle possibilità di lavoro, purtroppo non sempre eh, si può arrivare a, a prometterlo, però se c'è, diciamo, grande, si dimostra quelle che sono le capacità, la velocità di apprendimento, sicuramente sono eh, qualcosa, e la disponibilità, sicuramente sono elementi che poi si arricchiscono sempre più con le competenze. Grazie, io avevo una domanda che in realtà era sorta insomma, parlando in altri incontri ma che forse è il momento giusto per porla ed è eh, se si sì è una realtà magari ehm, o un singolo o delle realtà che non hanno nessun, una costituzione ufficiale quindi delle realtà informali l'idea eh, di partecipare a degli hackathon è una possibilità che poi può permettere di sviluppare cioè qual è la direzione di questi, di questi eventi? Allora, beh, soprattutto gli hackathon, diciamo, aperti, aperti a tutti, eh, noi ne facciamo, ne abbiamo fatti tanti nel, nel corso degli anni e, e in alcuni casi c'è stata la, la, la, la, la, la creazione di nuove, nuove start-up e di, e di, di realtà che, che poi adesso collaborano e, e, sono, e nascono in, eh, diciamo, in contesti che sono informali appunto e abbiamo, abbiamo diversi casi un'azienda un che ad esempio ha partecipato al nostro hackathon a Roma eh, eh, e che poi dopo si è costituita e che, e che si occupa di realtà aumentata e, e che adesso la sta, sta, sta applicando fondamentalmente in tutti, non in tutti gli piacerebbe ovviamente in tutti ma in, in, in svariati ospedali sia del nord che del sud d'Italia Wow. L'Hackathon può essere un momento e speriamo di, poter, di poterci tornare a farlo in presenza. A farlo in presenza è, è un, un ottimo momento per soprattutto incontrare diverse competenze e che magari non sono facili da, da incrociare nel, nel, nel, proprio, nel proprio contesto di, di vita privata eh, perché si possono incontrare persone che assolutamente non, non, non si sarebbero incrociate e che magari hanno competenze in, in, in design magari hanno competenze in sviluppo ehm, hanno competenze magari manageriali eccetera quindi eh, favorisce sicuramente il, il, il, la differenza del team e nelle competenze e poi anche la, la, la possibilità di riuscirci. Ecco. Eh, noi abbiamo avuto un'esperienza di hackathon eh, qualche anno fa, forse è stata ancora prima di iniziare a ragionare eh, su un discorso di open innovation verso le start-up, ma anche lì ovviamente hai, ti viene dall'esterno una ventata di innovazione, quindi è sempre fa parte di questo processo. Eh, nel nostro caso... Mh, era proprio organizzata da, da Pfizer, noi abbiamo proprio un team eh, in America eh, che si dedica agli hackathon e questa scena bellissima <ride> dei colleghi tutti di età diverse, ehm, veramente nerd tecnologici, insomma, i creativi, insomma, è veramente è stata una bellissima esperienza. Eh, per fortuna io avevo paura di dover rimanerci a dormire perché eh, questo essendo appunto delle maratone di, di, di pensiero eh, invece no, per fortuna questo non è successo però insomma eh, siamo andati a dormire e abbiamo ricominciato il giorno dopo eh, è una bella esperienza però per noi lì nel caso specifico avevamo bisogno di un'app eh, però ecco eh, su altre eh, idee noi vorremmo andare un po' più sul concreto cioè noi abbiamo bisogno anche un po' di velocizzare i tempi e quindi per questo poi abbiamo preferito rivolgerci alle start up e quindi, Però sì, è una bella occasione, eh, una bella occasione per chi ha, eh, diciamo, le potenzialità e ci sono, credo Alessandro, dei portali nei quali uno si può iscrivere, giusto? Mm -hmm. sì. sì, sì, assolutamente. Sono delle community proprio che si muovono eh, all'interno degli hackathon eh, che sono più o meno attive e che appunto ne le sponsorizzano poi anche, eh, anche le, la partecipazione in diverse parti d'Italia. Magari poi questo possiamo, Mianù, raccogliere mm -hmm. le informazioni i link e inserirli poi nella, nel, quando caricheremo il video. Sì, sì, e, sì, sì. hai qualche nome Alessandro magari intanto da... da Ma posso, posso condividervelo e vi faccio, faccio sapere così lo, lo, gli diamo direttamente la call to action a, certo. ai partecipanti. Io avevo un'altra domanda che in realtà, vabbè, c'è cioè arrivata in privato, eh, non è passata da Facebook, però la domanda in realtà si collega, si collega in parte anche all'ultimo commento che Laura ha, hai fatto, ovvero il, um, le, delle aziende, delle realtà vogliono investire su qualcosa di concreto. Quindi eh, Alessandro all'inizio ha detto che una parte del finanziamento quando si vanno a cercare i soldi si chiede alla famiglia, agli amici che ci credono ma esistono delle realtà in cui ci si può, se per caso uno ha la sfortuna di non avere questa rete di supporto, delle realtà, dei bandi, cioè in quel caso dove si cerca, nel pubblico, nel privato o in tutte e due le situazioni può essere che si possono trovare delle risorse per arrivare a una versione beta, diciamo, del, del progetto? Sì. Sì, assolutamente. Allora, ci sono, ci sono nel privato alcuni programmi di accelerazione che, che, che, che funzionano e che danno quello che è il seed investment, quindi il, il gettone, eh, che di solito sono, sono veramente bassi perché vanno tra i 10 e i 30 mila euro indicativamente, e altrimenti si va nel pubblico e lì ci sono tantissimi bandi europei, ma anche nazionali, che possono essere, che possono essere intrapresi da... Eh, da da, da, da, chi, da chi appunto vuole, vuole accedervi e che sono a, molte volte a fondo perduto e quindi non, non, vengono, non vengono neanche richieste mm -hmm. okay. poi ci sono anche, ci sono anche sì. dei contest no? Quindi dove magari c'è un premio in ah, denaro sì. e quindi partecipando cioè il vincitore o i vincitori possono ricevere questi gettoni sì i contest si avvicinano a volte alla modalità degli hackathon o sono proprio pensati in maniera diversa secondo voi, cioè almeno nella vostra esperienza se avete visto eventi, situazioni di questi tipi qua? Ma allora alcuni contest sono proprio strutturati per, per le start-up, quindi sono, sono, sono proprio pensati per le start-up, alcune volte le fanno direttamente, sono direttamente sponsorizzati da, da aziende e quindi decidono di, di, di, poterci, di, di poterci coinvestire fondamentalmente di fare un, una mappatura del mercato e mh, contestualmente offrono un premio in denaro all'iniziativa e diciamo possono, ce, ne, ce ne sono di, di diverso tipo ci sono alcuni eh, noi, noi ci appoggiamo e magari eh, sono, sono abbastanza attivi eh, su F6S che è F6S che è una piattaforma basata a Londra dove, dove ci sono eh, molti programmi di open innovation che sono, sono solizzati direttamente da aziende, programmi di accelerazione e, wow. e appunto contest dove, eh, dove, dove, poter, dove poter applicare, ma anche alcune eh, opportunità di lavoro, e magari dove ci sono direttamente le start-up che si iscrivono e immaginate che, che sia un social, come si fosse un social network delle start-up, quindi alcune si iscrivono, c'è una breve descrizione, c'è una, una call to action al sito e eh, diciamo, eh, chi, chi entra, e possono essere privati o, o aziende, possono, possono raccogliere informazioni in forma ovviamente gratuita e, e le aziende appunto come le start up possono anche richiedere eh, di allargare il proprio team e chi vuole può decidere di, di applicare. Un consiglio aggiuntivo è sapere bene l'inglese perché molte volte i pitch sono richiesti in lingua inglese e quindi farli magari in 5 minuti, 7 minuti bisogna essere veramente padroni della lingua e anche perché così uno ha una visibilità anche verso l'esterno, insomma non limitarsi all'Italia. Ecco. Mi sembra che abbiamo raccolto molte informazioni. Sì, sì, sì, sì, assolutamente sì, sì Per adesso non abbiamo altre domande, direi che, che possiamo, possiamo anche finire qua e ovviamente poi, eh, come abbiamo detto, poi, metteremo poi sul sito, oltre che il, il video, anche i materiali, magari poi appunto se vi vengono in mente altre cose da aggiungere che possono essere utili a tutti i ragazzi che poi ci seguono anche per l'informa giovani, in modo che abbiamo così... Ah, più informazioni possibili da, da poter condividere con loro. Io vi ringrazio, e se volete aggiungere altro diteci pure, siamo qua. E apposta... Anche noi ringraziamo, <ride> grazie dell'opportunità e niente, vi, vi salutiamo va bene grazie mille grazie mille a un tutti. saluto a tutti grazie noi il prossimo incontro di, di questo ciclo di, di incontri sarà il 30 settembre insieme a CGL e Smart parleremo di lavoro creativo e freelance e poi invece l'ultimissimo incontro sarà il 14 ottobre insieme di nuovo HFARM e parleremo però in quel caso delle professioni del futuro e anche della loro parte diciamo di formazione giusto e, e quindi niente, poi ci rivediamo allora nelle, nelle prossime, nei prossimi incontri online, grazie mille ancora a tutti, ciao Beh, arrivederci, ciao ciao, arrivederci